Ciao a tutti, oggi prepareremo la tisana dimagrante allo zenzero, il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Gli ingredienti sono zenzero, succo di limone, buccia di limone non trattato, miele d'acacia e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale lo zenzero. e lo tritiamo per 10 secondi a velocità 5. Con la spatola riniamo sul fondo del boccale lo zenzero. Adesso aggiungere il succo del limone, la buccia del limone e l'acqua e facciamo cuocere per 20 minuti 100 gradi velocità 1 adesso lasciamo intiepidire la disana all'interno del boccale per 5 minuti e poi la andremo a filtrare trascorsi 5 minuti Filtriamo la nostra disana. Andiamo a rimuovere il filtro. Aggiungiamo il miele e mescoliamo bene fino a quando non si sarà sciolto del tutto. La nostra tisana è pronta, andiamo a versarla in una tisaniera. sana dimagrante allo zenzero. Grazie e alla prossima ricetta.